Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'incontro organizzato da Castelvecchi, editore e da EU News per presentare il libro di Gilles Lunou eh, Carne artificiale, no grazie, la prima grande inchiesta sulle lobby del cibo in provetta. Uh, io sono Angelo Di Mambro, giornalista, scrivo, lavoro da Bruxelles principalmente per l'ANSA e per il settimanale dell'informatore agrario e sarò l'animatore di questo dibattito. Eh, oggi parleremo di tutto il pianeta, dei sostituti della carne, carne in vitro, carne vegetale, um, un mondo, una tendenza che si vorrebbe affermare, almeno qui eh, diciamo nelle, nelle istituzioni europee è molto visibile questa cosa, cosa c'è dietro, cosa, cosa, chi, chi, sono, eh, chi sono i protagonisti, chi sono i finanziatori, qual è l'ideologia, quali sono le idee che sostengono eh, questo, questo tipo di tendenza eh, per parlarne con noi ci sono ovviamente l'autore del libro che eh, se è possibile fare vedere anche la copertina. Eh, del libro Carne artificiale no grazie, edito da Castelvecchi, cioè Gilles Lunou. Eh, sono con noi anche ehm, Gio, eh, scusa, Giorgio Cantelli Forti, professore emerito all'Università di Bologna e presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, Susanna Bramante, agronomo PhD in produzione animali consulente della nutrizione e divulgatrice scientifica Ettore Prandini presidente di Coldiretti e Paolo De Castro eh, europarlamentare già ministro dell'agricoltura nonché collaboratore di eh, Romano Prodi alla Commissione europea. Ehm, ecco io partirei subito con, con qualche domanda a Gilles ehm, Allora Carne vegetale, carne in vitro, carne plant-based, come dicono, eh, come si dice in inglese, Beh, insomma, ma di che stiamo parlando? Eh, di che cosa parla il suo libro? Che ricordiamo ha il carattere di un'inchiesta e quindi richiedere anche quali sono i risultati di questa inchiesta. Yeah. Allora, questione. Euh, euh, pour faire pour faire court on va on, on va définir de quoi nous parlons euh, c'est à dire que le on parle d'ersatz de viande finalement je préfère c'est de substitut à la viande euh, parce que la viande c'est autre chose la viande par définition hein, faut s'accorder sur les mots les mots ont un sens ils nous servent à penser euh, le la viande c'est la chair d'un animal mort c'est ça la définition Donc, on ne peut pas parler de viande quand on parle aussi bien de produits qui sont des viandes entre guillemets de culture, donc des substituts à la viande faits avec des cultures de cellules in vitro ou, ça soit, ou alors que ce soit des substituts à la viande, des ersatz faits à partir de protéines végétales. Et là, je voudrais quand même introduire une précision, c'est que le, euh, les, comme, en anglais ils disent plant-based meat, euh, ces substituts ne sont pas à base de plantes, ils sont à base de protéines végétales, c'est tout à fait différent. Il y a un peu de plantes en général, ça, ils servent de purée de pois hein, pour, pour faire un liant, mais c'est surtout un assemblage de beaucoup de choses, de beaucoup de nutriments et de protéines qui sont extraites de végétaux, ou elles sont extraites directement par chimie, par processus mécanique, ou elles sont produites artificiellement par modification génétique, par exemple d'une levure, pour lui faire exprimer une protéine. On est donc dans des aliments que les nutritionnistes appellent ultra transformés. On est loin de l'image végétale près de la nature. Ça, c'est pour les, on va dire, les burgers végétaux. Et puis, pour ce qui est de la viande in vitro, euh, si vous voulez, c'est des cellules cultivées, c'est-à-dire on prend une cellule souche, qu'elle qu soit de poulet, de bœuf, de porc, euh, d'un animal, et on va la mettre. Euh, Dans un liquide, dans un bouillon de culture, si vous voulez. Ça se fait dans des fermenteurs, un peu comme, comme on fait la bière ou la choucroute, euh, mais c'est sous atmosphère contrôlée, euh, euh, je veux dire, euh, sous des conditions de température aussi et d'asepsie. Donc on est là dans le laboratoire quasi médical et euh, on les fait se reproduire. C'est un processus naturel, mais on, pour les nourrir, on a besoin d'un liquide de culture. Euh, pendant les phases expérimentales, c'était du sérum fœtal de veau ce qui n'est pas vraiment très, on va dire, euh, ni économique, ni végétarien, ni végétalien par rapport un peu au public visé au départ. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'opacité totale sur ces solutions de culture parce que ça, ça relève du, du secret industriel et on ne sait pas du tout avec quoi on nourrit euh, euh, les cellules cultivées ainsi. Vraisemblablement, il y a une réduction euh, à l'essentiel parce que dans un corps, Euh, je veux dire, dans un corps animal, la chair elle se fait avec de multiples choses. Certes, elle est alimentée par, par le circuit sanguin, mais elle l'est aussi par la lymphe. Elle, est aussi, euh, euh, elle grandit attachée à des muscles. Donc ça, je veux dire, ça, C'est ce qui donne le, la structure hein, de, de, des viandes que l'on mange. Euh, c'est aussi euh, le bien-être et le mal-être de l'animal qui a des stress, qui n'a pas de stress, qui fait que la viande n'a jamais la même tendreté entre deux animaux d'une même espèce. Ben, il y a plein, plein de choses qui font la qualité euh, d'une viande. Ça, ce n'est pas reproductible. Euh, et donc, on va à l'essentiel, on imagine, parce que c'est de l'industrie qu'il faut quand même que ça soit rentable. Donc, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces solutions vraisemblablement on est sur des, des hormones de croissance, hein, parce que c'est ce qui se passe dans un, dans un corps vivant. Donc, il y a de l'hormone de croissance, comment elle est produite Est-ce qu'elle est produite avec modification génétique Comment elle est extraite On n'en sait rien. Le, voilà pour l'essentiel du paysage. Et je, et je conclurai sur, euh, sur ces ersatz in vitro. Euh, le, le progrès, si on peut parler de progrès, c'est d'arriver à… à à faire une fausse viande qui est la structure de la viande. Et pour ça, aujourd'hui, euh, les, les pistes pour, pour leur trouver un squelette, finalement, qu'elles n'ont pas, euh, c'est de faire de véritables chimères au sens strict du terme, c'est-à-dire de mélanger du végétal, des cellules végétales et des cellules animales pour les faire croître en même temps euh, et essayer de reproduire la fibre musculaire. Voilà, j'espère avoir été clair. Grazie, Gilles Luneau. E, e, però ecco, nel suo libro emerge chiaramente che eh, non, non c'è soltanto una tecnica, uh, ci sono anche dei finanziatori, c'è anche un'ideologia, una, un una visione, uh, anzi è molto articolata, nel senso che riesce a mettere assieme diversi, uh, punti, di, di, di, di, di, diversi punti di vista. Um, Cosa emerge riguardo al, al finanziamento? Chi, chi, chi, chi finanzia questo tipo eh, di, di imprese? Che da, se, dai calcoli che facevo leggendo il suo libro, negli anni le start-up che, che, che si occupano di questo tipo di prodotti dovrebbero aver raccolto qualcosa come 500-600 milioni di dollari. Ecco, eh, ci parla un po' appunto di che cosa... Di che cosa ha scoperto poi andando a, a interrogare i protagonisti? Perché lei ha parlato praticamente con tutti, si emerge dal libro. Prego. Allora, l'enquête est datée, je vais, je vais vous répondre en due parti. Uh, l'enquête, je l'ai faite en 2019, aux États-Unis principalement, mais aussi, aussi en Europe, uh, parce que en fait, les fonds américains ont financé aussi uh, uh, le, uh, la recherche in Europe. Quoi qu'on y reviendra, il y a aussi des fonds européens qui ont servi. Euh, le, le, au, départ, au départ, on a une bande, en fait, hein, une bande de, de biohackers, c'est comme ça qu'ils se dénomment je, je reprends leur propre terminologie, qui avaient fait un petit groupe. On est, au, on est dans les années 2010-2013 euh, euh, en Californie, euh, plutôt dans, on va dire, dans la Silicon Valley, hein, de Berkeley euh, à... À, comment, à Cupertino, quoi. Euh, le, le, euh, cette petite bande-là, c'est des jeunes, c'est plutôt 35 ans, euh, euh, biohackers, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes, ou sur eux, ou dans leur garage, hein, dans leur cuisine, des expériences euh, de modification génétique sur des plantes, sur une limace. L'idée, c'est que pour eux, parce qu'ils sont très emprunts de, de transhumanisme, c'est d'arriver à prolonger la vie. Hein. Je... Donc, cette bande-là lance un petit groupe pour essayer de faire de la nourriture sans tuer des animaux, parce que ces gens-là sont véganes, antispécistes, transhumanistes. À partir de là, ils construisent une histoire, un storytelling, comme ils disent, pour essayer de lever des fonds. L'histoire, c'est, dès l'instant qu'on supprime l'élevage, on supprime une partie, on va dire 15-20% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre, et donc on sauve la planète. Et on ne fait pas de mal aux animaux. À partir de, ce, de, ce, de cette fable, parce que c'est une fable, euh, ils lèvent des fonds dans la Silicon Valley auprès de gens qui ont à peu près le même âge, qui ont peut-être 10 ans de plus et qui sont devenus milliardaires. C'est toutes les, tout, toutes les, les histoires de, de réussite de la Silicon Valley. Hein, donc, on les retrouve, pas, pas tous, mais presque, c'est-à-dire les fondateurs de, de Facebook, de Paypal, etc., euh, financent abondamment la recherche parce que pour eux, c'est… Euh, c'est la poursuite euh, de, de leur euh, pensée technologique. Hein. La, la biologie de synthèse, ça fait appel euh, à l'informatique, à l'intelligence artificielle, hein, pour pouvoir trier très très vite des milliers et des milliers de données. Euh, euh, plus on peut robotiser, mieux ça vaut sur les questions d'asepsie, etc. Bref, euh, tout est fait pour que ces gens-là se rencontrent. Euh, donc, ils avancent là-dessus euh, à partir de travaux, alors là, par contre, très très vieux. Euh, qui, qui remonte, euh, j'allais dire, au siècle dernier, des travaux sur, pour sauver les grands brûlés hein, sur la culture de cellules. Euh, donc, il n'y a pas d'invention scientifique, il y a simplement une application technologique de vieilles vieille connaissances. Euh, et euh, ben, ils réussissent leur coup, c'est-à-dire que ces start-up-là lèvent de l'argent, ils ont tout un réseau, est leur réseau vegan, transhumaniste, euh, avec une philosophie, euh, si vous voulez… Euh, euh, incarné par, par le centre de financement, hein, qui, qui s'appelle l'Open Philanthropy Project, euh, qui s'inspire de la pensée d'un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer, qui est très connu parce qu'il a écrit un livre dans les années 70 sur la libération animale. Et donc, euh, euh, au nom d'éviter la souffrance animale, il lève des millions et des millions de dollars. Voilà, en gros. Et il finance, si, si si vous faites, je pense que vous voulez que je fasse allusion à ça dans, dans le, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a deux ou trois nœuds comme ça de, de captage de, de financement. Ça marche très bien parce que c'est les États-Unis, parce qu'il euh, faut se mettre dans le monde des États-Unis où la philanthropie est extrêmement importante. Elle remplace les services publics qu'on a dans des républiques comme les nôtres. Euh, donc, euh, le, euh, la philanthropie, ça fait partie, euh, on va dire, du business. Hein. Toutes les entreprises donnent beaucoup pour les écoles, pour, ce que, pour plein de choses. Donc, euh, ils captent énormément d'argent et là, ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie parce qu'il euh, va falloir implanter leur affaire commerciale c'est de financer tout ce qui est euh, bien-être animal en disant en même temps on a la solution pour ne plus les tuer et c'est euh, de, de, de faire de l'agite propre, quoi, hein, de l'agitation et de la propagande euh, dans la jeunesse. Et Il y, y a des fonds qui sont donnés. Par exemple, en Europe, il arrivera plus d'un million de dollars pour que L214 fasse de l'agitation dans les facultés sur la condition animale. Hein et, mais Je parle de L214 pour la France, mais euh, euh, CIWF euh, aussi euh, au, au niveau européen, euh, enfin, ils vont faire un lobbying extraordinaire en distribuant cet argent. Voilà à peu près la chose. Maintenant, ce que je voudrais préciser, et je ne veux pas être trop long, c'est qu'il ne faudrait pas en tirer euh, l'idée d'un vaste complot euh, euh, végane, je veux dire. On est simplement dans le monde libéral, ils ont tenté leur coup, ils l'ont réussi parce qu'aujourd'hui, ces startups ont fait rentrer les grands acteurs agroalimentaires, en gros, les fondateurs sont millionnaires en dollars aujourd'hui, avec l'arrivée de Tyson Food, Nestlé, Cargill, enfin tous les grands opérateurs, GBS et j'en passe, sont maintenant dans ce business. Euh, et donc, ils ont réussi ce coup-là. Euh, et aujourd'hui, aujourd'hui... Si vous voulez, si, si on, la photographie, les bilans euh, 2020 hein, euh, que j'ai maintenant euh, consultés, euh, il y a 800, 800 entreprises dans le monde fin 2020 qui font des, des alternatives à la viande à partir de protéines végétales et il y en a 90 qui travaillent sur les cellules in vitro. Ce n'est pas encore commercialisé sauf, sauf à Singapour depuis, depuis, la, depuis un an, Et euh, ce n'est pas commercialisé, mais c'est en dégustation publique euh, à Tel Aviv. Euh, c'est les deux seuls endroits où on peut consommer de, des produits in vitro. Voilà. Donc aujourd'hui, on est passé à la deuxième phase qui est l'expansion de ce type de produit euh, avec le jeu habituel on va dire, des entreprises petites ou multinationales qui s'emparent de ça. Merci à Gilles Luno pour cette panoramica davvero esauriente, che non era facile da fare, perché il suo libro è veramente pieno di, di, di, di informazioni. Um, io ne approfitto, prima di far partire il, uh, uh, il dibattito, per, fare, eh, per lanciare un sondaggio um, a, per tutti i partecipanti. Siamo arrivati a oltre 100, vedo dal, vedo dal, dal contatore. Eh, la domanda è, la carne artificiale è davvero il futuro dell'alimentazione? Le possibili risposte sono sì, no, non so, eh, è un sondaggio appunto per, per, chi, per il pubblico, alla fine daremo i risultati. Ma mh, sulla scorta di questo sondaggio io passerei invece a sentire i nostri, uh, i nostri ospiti. Um, allora... Um, Inizierai da Paolo De Castro perché, eh, perché non può restare fino alla fine. Eh, a Paolo De Castro io farei una domanda insomma, da, da europarlamentare. Eh, Gilles Luneau ha fatto riferimento ad alcune opacità. No? Eh, non, come l'Europa sta affrontando questo tema? Non sarebbe l'Europarlamento forse un luogo adatto per cominciare un dibattito e aumentare la trasparenza su queste nuove tecnologie? Paolo De Castro. Ah, intanto eh, fatemi fare i complimenti a Gilles Luneau per questo lavoro, un lavoro importante non, mh, importante perché probabilmente chi come noi eh, opera, lavora nel settore agroalimentare, è portato a, eh, magari a, a ridurre, a banalizzare, no? dice, vabbè, ma chi è che se la mangia questa carne così strana, fatta in provetta? Perché stiamo parlando di carne... Eh, Sintetica, non stiamo parlando di hamburger vegani, eh? perché questo è importante quello che ha detto Gilles. Cioè, eh, Qui non c'entrano niente i prodotti simil carne fatti di vegetali, che tra l'altro noi abbiamo recentemente normato spiegando che non possono essere chiamati prodotti a base di carne. Eh, qui stiamo parlando proprio di carne fatta in provetta, cellule staminali alimentate in varie tecniche eh, che il libro descrive e che. Eh, danno luogo a questo, a questo prodotto che effettivamente è, assomiglia alla carne ma che il modo in cui viene realizzato è tutto ancora da scoprire gli effetti con cui eh, diciamo si arriva al prodotto finito sono tutti ancora da approfondire per cui la risposta alla tua domanda Angelo è assolutamente sì occorre approfondire e aprire un dibattito su questo io credo che il Parlamento europeo lo farà lo farà proprio per chiarire perché eh, la narrativa che c'è dietro la carne sintetica è molto avvincente può trovare, e può trovare anche tanti seguaci, eh? perché eh, oggi abbiamo eh, gli animalisti che sono diventati diciamo, una, una, una lobby veramente molto forte in Parlamento e questo sarebbe, sarebbe la quadratura del cerchio, sarebbe la soluzione di tutto. Eh, non ci sono più animali costretti a essere allevati non c'è più bisogno di trattare male questi poveri, queste povere bestie e quindi trova una risposta sia dal punto di vista delle sensibilità animaliste che dal punto di vista delle sensibilità ambientali. Per cui un problema è molto insidioso, molto insidioso e occorre approfondirlo e far capire non solo gli interessi che ci sono dietro, le multinazionali che finanziano queste start-up, ma anche far capire gli effetti, approfondire scientificamente gli effetti con cui... Eh, si possono realizzare su larga scala questi prodotti perché eh, dobbiamo stare attenti che non si trasformi questa, come dire, deriva di innovazione perché. Di questo si tratta, no? Cioè eh, l'innovazione non è che è tutta di per sé è un'innovazione buona. Sappiamo che eh, ci sono innovazioni buone, ci sono innovazioni cattive, eh, ci sono le innovazioni che ci consentono di, di, di fare passi avanti sui cambiamenti climatici. Eh, di, di... Per esempio c'è l'innovazione tecnologica oggi eh, che ci consente, biotecnologica non OGM, che ci consente di realizzare eh, nuove varietà resistenti a, alle malattie. Eh, questa è sicuramente innovazione buona, abbiamo, abbiamo forse risolto il problema di questi eh, Frankenstein food, no? siamo in grado di, conoscendo meglio la natura, di produrre piante resistenti alle malattie o addirittura animali resistenti alle malattie, io non lo so. Quindi certamente eh, in questo caso ci troviamo di fronte veramente a un'innovazione, un beh tutto è possibile, no? vi ricordate la pecora dolly? oggi. Eh, qualcuno dice che eh, si, si può tranquillamente eh, clonare anche l'uomo e eh, perché no? Così avremo tutti i figli di, eh, clonati di premi Nobel, eh, cioè, tutte, cioè, qui stiamo veramente andando oltre. No? E bisogna approfondire questo. Bisogna cercare di far capire meglio anche all'opinione pubblica di che cosa stiamo parlando. Eh, per cui io rinnovo i complimenti a Gil e perché no, lo inviteremo come Parlamento europeo a presentare. Eh, la, la sua ricerca e il suo libro eh, approfondiamolo anche perché ho notato una certa superficialità voglio annunciarlo questo di pomeriggio da parte proprio del commissario perché recentemente io ho fatto un'interrogazione in merito alla carne sintetica al commissario Vacecosti eh, ma la risposta non è stata per niente rassicurante eh, io gli avevo chiesto per quale motivo l'Unione Europea ha utilizzato eh, i, i suoi fondi della ricerca per finanziare queste, queste, queste aziende e lui ha risposto che è importante andare avanti nella ricerca perché magari sono la soluzione nel futuro. Questo mi ha ulteriormente spaventato e, e quindi occorre davvero un approfondimento e credo che questo libro possa contribuire a farlo. Grazie. Grazie a Paolo De Castro, dalla regia mi, mi, mi informano eh, che, che anche il presidente Prandini ha un impegno inatteso e quindi io mh, sconvolgo la scaletta, non me ne vogliono gli altri ospiti, però chiederei al eh, presidente Prandini... Eh, Ecco, siamo, siamo di fronte a una tendenza che si vuole affermare in qualche modo. Eh, qual è la risposta possibile da parte delle categorie economiche tradizionali, tra virgolette, cioè allevatori, industria, e poi sicuri che non si, possono ridurre, non si possa ridurre l'impatto ambientale, non si possono ottenere gli stessi risultati tenendo dentro gli agricoltori invece che, come dire metterli di lato a favore di, di, di una produzione in laboratorio, una produzione di tipo industriale? Presidente Brandini. Ah, eh, il paradosso è proprio questo, eh, che noi oggi siamo di fronte a un processo e soprattutto alla realizzazione di un prodotto che eh, si veste di sostenibilità, ma nella realtà dei fatti è il prodotto in assoluto meno sostenibile di tutta la gamma della filiera agroalimentare. Basti pensare che per realizzare la carne sintetica noi abbiamo la necessità di una produzione tramite un bioreattore che eh, diciamo così, eh, produce delle microparticelle che vengono poi messe in atmosfera e dove in atmosfera poi persistono per millenni. Quando noi invece abbiamo gli allevamenti tradizionali che oggi hanno un dato medio a livello mondiale di una resistenza in termini di particelle emesse che ha una durata di 12 anni, noi potremmo dire l'Italia è in assoluto oggi il paese più sostenibile a livello mondiale sulle filiere zootecniche, ma non, non ci accontentiamo di questo. Noi vogliamo fare ancora di più. L'evoluzione tramite tutto il tema delle energie rinnovabili, il biogas, il biometano, il biometano liquido, ci sta portando... Ad abbassare ulteriormente questo periodo di permanenza delle polveri sottili, ma creando anche un meccanismo per il quale fissi il carbonio nel suolo. L'unico soggetto che questo lo può fare è l'agricoltura grazie anche alla zootenia. Allora, qua serve un processo di verità. Ma che cosa avviene? Avviene paradossalmente che mentre in Europa si bloccano i finanziamenti sulla comunicazione, sulle filiere zootecniche legate alla carne, proprio in termini di comunicazione nei confronti dei cittadini e consumatori, rispetto a quello che dovrebbe essere il giusto consumo di un prodotto che è fondamentale per quanto riguarda la qualità della vita. Tanto è vero che gli stessi studi medici in quei paesi in cui si è ridotto in modo drastico il consumo di carne rossa, abbiamo un'esplosione in termini di aumento di patologie che vanno a incidere proprio sul cittadino consumatore, ma vanno anche a gravare sul costo sanitario di questi paesi. A dimostrazione che il tema è il cibo che fa bene rispetto al cibo che fa male, ma è la giusta quantità che deve essere consumata di tutti i prodotti. E ripeto, la carne tradizionale è basilare per quanto riguarda la qualità della vita. Ma il paradosso ulteriore è un altro è che noi parliamo di sostenibilità e abbiamo dimostrato che in questo caso assolutamente non lo è la carne sintetica un prodotto sostenibile, parliamo di attenzione sul benessere animale. Nessuno racconta che per produrre eh, il cibo sintetico noi dobbiamo intervenire su un animale durante il periodo di gestazione dai 3 ai 6 mesi, interrompere il ciclo di vita estrarre il feto vivo, perforare il cuore di questo feto, estrarre quelle che sono tutte eh, quelle che sono, diciamo così, le cellule staminali, riprodurle in termini di accelerazione in, in un processo che di naturale non ha assolutamente niente perché è fatto in un bioreattore e tutto questo si fa credere che sia sostenibile e che dia una risposta appunto al benessere animale stesso. Ecco, la verità è che questo processo che noi fotografiamo negli ultimi anni ha una storia lontana, che ha voluto, soprattutto in coloro che hanno investito, partendo da Bill Gates, avendo una strategia sia all'interno dell'OMS per iniziare a demonizzare alcune tipologie di prodotti agroalimentari e che abbiamo avuto la riprova non essere assolutamente veritiera, come dicevamo precedentemente, ma ancora di più utilizzando gli strumenti che sono già in loro possesso, tutto il tema dei social, tutto il tema della comunicazione, è da qua l'importanza che le istituzioni devono fare in termini di trasparenza, ma non per garantire un settore produttivo come può essere quello dell'agricoltura o degli allevatori, ma per garantire la qualità della vita dei cittadini e dei consumatori, che è una cosa ben più significativa e alta e contestualmente, arrivo agli aspetti conclusivi, avere anche un'attenzione in termini di socialità. Perché purtroppo l'aver accentrato tutte le ricchezze nelle mani di pochissime persone e basti vedere la capacità che hanno avuto in termini di raccolta fondi nell'arco degli ultimi due anni, che non ha precedenti per nessun settore produttivo, ecco, questo non deve essere portato come esempio positivo, ma ci deve preoccupare perché il tentativo è quello che le stesse persone che oggi detengono il sistema della comunicazione sono gli stessi a essere direttamente interessati nei centri diciamo così, eh, di produzione della Big Pharma e se arriveranno anche ad avere il controllo sulle piattaforme agroalimentari che oggi partono dalla carne, ma domani mattina sarà il latte, poi sarà il prodotto ortofrutticolo, perché la giustificazione che verrà data è sempre quella della sostenibilità e di un'attenzione all'ambiente. Come dicevo prima, nella realtà dei fatti avverrà esattamente l'opposto, quando noi perdiamo la presenza dell'uomo, soprattutto per quanto riguarda nel nostro paese, nelle aree interne, che è data proprio dagli allevamenti zootecnici, noi creiamo un danno di carattere ambientale che non ha precedenti, con un aumento esponenziale per il costo della vita dei singoli cittadini, perché nel momento in cui non ci sarà la gestione del territorio, noi avremo la venuta meno di quel territorio e dell'ambiente nel quale noi viviamo, che genera poi un valore economico anche per quanto concerne il turismo, per quanto concerne la storia e le tradizioni del nostro paese, ma soprattutto che rischierà di portare a degli scontri anche di carattere sociale. Grazie, Presidente Prandini. La, la, la posizione mi sembra piuttosto chiara. No? Eh, eh, eh, io continuerei il dibattito eh, ritornando eh, al, al, a, proprio al, al libro di, di, di Gilles Luneau. Eh, Giorgio Cantelli Forti, professore emerito all'Università di Bologna e presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, eh, ha firmato la prefazione. Eh, professor, mh, professor Cantelli Forti, eh, che sentimenti, prima ancora di quali osservazioni, ha suscitato in lei la lettura del libro? Ma la lettura del libro in gran parte mi ha sorpreso per la qualità dell'autore. L'autore ha fatto a tutto campo un'indagine, come ho voluto anche scherzosamente nella professione mettere, e ho dichiarato che è un ottimo osservatore dei luoghi e degli spazi. Questo significa che la sua attenzione è una sua attenzione tutto tondo. E quindi quando dà dei risultati che possono sembrare anche quasi incredibili, cioè i risultati di un'indagine che vanno a evidenziare delle volontà ben precise di stravolgere il mercato e di utilizzare, il, come posso dire, quello che può essere la buona fede delle persone, molte volte anche la loro ignoranza delle cose, e la loro sensibilità stimolando reazioni con termini che oggi vengono molte volte eh, impropriamente usati, ne eh, ha appena parlato adesso il presidente Brandini, e devo dire che tutto questo mi ha veramente stimolato a leggere il testo. All'inizio credevo che fosse forse più pro che contro. In realtà quando ho capito che la eh, barra era verso un'indagine di un giornalista serio, verso la documentazione di fatti importanti e gravi, Ecco, questo mi ha portato a molte riflessioni. Una delle prime riflessioni, non voglio rifarmi, quanto ha detto l'onorevole Di Castro poco fa perché condivido entrambi gli interventi che sono stati fatti nei vari aspetti. Io nasco ricercatore, ho fatto ricerca eh, quasi tutta la mia vita, ricerca, se vuole, di tipo farmacologico e tossicologico, ma una ricerca per cercare eh, per produrre degli obiettivi che potessero servire alla salute dell'uomo. Allora, quando si parla di ricerca, io sono a favore della ricerca, non sono contrario agli studi biotecnologici. Nel 2004 per una collana dell'Università di Bologna scrisse un volume di biotecnologie per la qualità della vita, perché ho sempre capito che le biotecnologie potevano essere uno strumento, se usato propriamente, e uno strumento importante. Oggi c'è l'editing, abbiamo un sistema non più OGM, abbiamo un sistema del, diciamo, di intervento di precisione sul genoma e quindi possiamo a un certo punto ragionare anche in terapia genica nell'uomo ma allora ancora meglio nei vegetali per produrre o togliere dai vegetali aspetti che possono nuocere alla salute ecco io non sono contrario alla, alla, alla ricerca però la ricerca deve essere documentata e provata non può essere un fatto alimentare che domani ha semplicemente un'autorizzazione al commercio deve essere verificata e deve essere verificata sull'uomo, sull cioè uno studio di popolazione allora, il ragionamento più semplice che noi possiamo fare, al di là dai sentimenti che sono stati toccati o eh, molte volte spinti, come il messa o altro, noi abbiamo dei dati oggettivi sul consumo della carne, in particolare della carne rossa. Le faccio, le faccio anche questo esempio. Troppo spesso viene confusa e al, messa in alternativa la carne bianca e la carne rossa. Cioè la carne rossa indubbiamente è una carne che fornisce alcuni elementi estremamente indispensabili, soprattutto nella fase di sviluppo di, eh, organico e quindi nella fase della pubertà, ma è anche molto utile nell'anziano. La quantità di carne rossa vuol dire garantire gli aminoacidi essenziali, almeno 8 in quantità più che sufficiente, garantisce il ferro, garantisce la vitamina B12, garantisce l'acido folico, cioè garantisce tutti degli alimenti che nello studio di popolazione di migliaia di anni non si vede dei risultati. Un esempio banalissimo, nel dopoguerra gli italiani dicevano, i nonni, come mai gli americani sono così alti e noi siamo più bassi? per quanto sia di grande qualità la dieta mediterranea, ma la dieta mediterranea non fornisce tutti gli alimenti e soprattutto tutto quello che sono gli aminoacidi essenziali per gli ormoni, tra cui l'ormone ormoni sono molto troppo. Quindi l'importanza della carne rossa è un'importanza legata a un aspetto salutistico e di sviluppo organico. Il fatto di volerlo sostituire e metterla con un sistema biotecnologico a partire da cellule vegetali, se vuole la vediamo anche come un utopistico eh, disegno positivo, ma però mi devi dimostrare che quel prodotto, quell'hamburger, hamburger, quella, burger, quella eh, proteina di pollo, quell'altro che, che, che questi, eh, diciamo, scienziati alternativi vengono a, pro, a proporre, hanno le stesse caratteristiche nutrizionali, nutraceutiche, e salutistiche della carne rossa. Allora, questo l'ha fatto uno studio di popolazione, non può essere semplicemente un fatto di un look, è un fatto di un sapore, di un odore o comunque di qualcosa di sensoriale. Il problema è documentare, dimostrare che la complessità di un tessuto o di più tessuti che compongono la carne rossa, che garantiscono la biodisponibilità nell'assorbimento degli alimenti, possa assolutamente avvenire anche in queste nuove eh, ammassi proteici che poi, essendo monoclonali, perché partono da un'unica eh, un proteina, queste abbiano a un certo punto, eh, facciano ugualmente il, il loro lavoro per quello che sono il sistema organico. Se questo non dovesse avvenire, non fosse, avvenuto, eh, non, non fosse possibile. Ah, sapete che quando si verifica abbiamo già fatto un danno. Vi fa presente il discorso attualmente di innovarsi quando vengono a parlare a un certo punto del fatto che non è stato sperimentato un vaccino, ma la medicina è osservazionale. Cioè una volta superata superato una serie di fasi, si dà un'autorizzazione e si continua lo studio. Ma è una cosa molto complessa, scientifica e che ha delle regole. Quel sistema è un sistema invece che è un'emissione commerciale di un prodotto. Purtroppo magari la gente ci crede e la gente le vesti da solo. Non è il caso, ma quanti danni si sta creando ai bambini mantenendo i bambini giovani nella fase di sviluppo con i prodotti vegani? È assolutamente una follia. Grazie, professor Cantelli Forti, eh, anche per, per, per, la, per la panoramica data sulla, eh, sulle problematiche, ecco, eh, ma, ma soprattutto sull'insistenza poi della, della necessità di, di studi verificati, ah. aperti, dati aperti, verificabili. Eh, io eh, ricordo, abbiamo superato i 100, siamo su quasi sui 115 partecipanti, eh, qui abbiamo l'autore del libro, Gilles Luneau, abbiamo Giorgio Cantelli Forti e avremo un minuto Susanna Bramante se volete fare delle domande c'è la chat credo, credo che possiamo anche credo che avremo il tempo di farlo e Susanna Bramante allora agronomo phd in produzione animali consulente mh, della nutrizione e divulgatrice scientifica uh, lei diciamo è, è, è qui perché e, e, e può, può spiegarci un po' meglio una parte di questo universo no? abbiamo parlato molto di carne in vitro di carne sintetica mh, invece parliamo di questi cosiddetti plant based cioè di questi prodotti che sono come dire che, che vogliono imitare il gusto la consistenza eh, della carne ma sono in realtà fatti di, di, di vegetali ehm, ecco in che modo vengono assemblati questi prodotti? Da un punto di vista nutrizionale c'è poi qualcosa di diverso fra proteine vegetali e animali? Sì, assolutamente. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, rinnovo anche io i miei complimenti per il libro che ho letto, davvero molto interessante, spero che lo leggano più persone possibili. Allora, eh, proteine animali e proteine vegetali sono completamente diverse. Le proteine animali eh, sono superiori dal punto di vista della qualità in tutto e per tutto. Tutti gli studi che le confrontano, in tutti gli studi che le confrontano, le proteine animali risultano sempre vincenti: hanno maggior potere nel costruire il muscolo, hanno maggior potere nel contrastare la sarcopenia, che è la perdita di massa muscolare nell'anziano, hanno maggior potere anche nei pazienti oncologici nel contrastare questa perdita muscolare. Questo è uno studio uscito proprio poco fa, um, che fa vedere proprio la superiorità delle proteine animali anche nei pazienti oncologici, anche nei degenti, eh, nelle persone purtroppo che sono in ospedale, le proteine animali aiutano a prevenire le piaghe da decubito, molto più di quelle vegetali, proprio perché la proteina animale è più simile a noi. È una proteina completa, eh, contiene tutti gli amminoacidi essenziali e invece la proteina vegetale è una proteina incompleta. Ci sono dei buchi, degli amminoacidi limitanti che mancano e quindi immaginate una catena con degli anelli mancanti. Questo compromette la sintesi proteica. E poi perché la proteina animale arriva all'interno di una matrice facilmente digeribile dal nostro organismo. Invece la proteina vegetale arriva ehm, all'interno di una matrice Mh, difficile da no, per noi da digerire, perché è intrappolata all'interno di fibre cellulosa, sostanze antinutrizionali che non la rendono ben biodisponibile, cioè digeribile assorbibile dal nostro organismo. E questi prodotti quindi a base di proteine vegetali sono ancora peggiori perché? Eh, perché mh, L'industria estrae l'isolato proteico, che è una cosa ancora diversa, cioè di solito si parte o da soia o da pisello o da grano, ma il fagiolo, il legume, perde completamente la sua, le sue proprietà perché l'industria sottopone questi legumi a trattamenti davvero forti, profondi, eh, per estrarre quest'isolato proteico, quindi alte temperature, alta pressione, estrusione... Ehm, per cui il legume perde completamente i suoi benefici, otteniamo questo isolato proteico che è una massa viscosa ed elastica che può essere trasformata in qualsiasi cosa, in plastiche, rivestimenti per gli automobili, vernici e anche in qualcosa che assomiglia alla carne. E poi l'aggiunta di additivi fa il resto per dare la stessa consistenza, sapore, colore, quindi se andiamo a leggere la lista degli ingredienti vediamo che è lunghissima. abbiamo gomme, glicerine, amidi modificati, sale, grassi, um, oli raffinati che con le alte temperature uh, si la formazione di composti cancerogeni e tossici. Quindi non sono prodotti salutari anche se vengono venduti come tali e infatti il loro consumo Visto che sono proprio dei veri e propri prodotti iperprocessati, ipertrasformati, il loro consumo è associato a un maggior rischio di patologie cardiovascolari, cerebrovascolari, quindi ictus, ischemie, infarti, ma anche diabete per l'alto contenuto di carboidrati raffinati e malnutrizione in generale. Per cui sostituire la carne con questi artefatti non è per niente salutare, abbiamo uno svantaggio sia nel, dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista dei nutrienti che vengono addizionati in modo artificiale quindi non è neanche la stessa cosa del, del consumare la carne vera perché è come nutrirsi di integratori e infatti anche se a, a volte in etichetta possono sembrare simili perché abbiamo proteine um, in realtà Uh, alcuni studi di metabolomica recenti hanno mostrato che l'impatto sul metabolismo anche, eh, è completamente diverso, cioè i metaboliti che si formano nel nostro organismo dopo la digestione sono, sono diversi e nella carne vera abbiamo dei, dei metaboliti esclusivi proprio della carne che fanno bene, hanno dei ruoli immunomodulatori, fisiologici, antiossidanti che perdiamo eh, nei prodotti vegetali. Quindi per um, ottenere la stessa quantità di amminoacidi solo da proteine vegetali dobbiamo mangiare molto di più, quindi non è un modo vantaggioso e intelligente di nutrirsi. Faccio un esempio, per avere la stessa quantità di amminoacidi essenziali di una piccola fettina di carne che apporta solamente 80 kcal, bisognerebbe consumare due piatti di pasta e fagioli con un con un introito calorico superiore alle 700 kcal. Quindi eh, parlando di un eh, maggior rischio di obesità, questi conti bisogna farli. Non è... La carne è un alimento efficiente, i legumi e cereali eh, no, quindi non possono sostituirli. E la fake meat di derivazione eh, vegetale è ancora peggio proprio per tutti questi problemi che ho detto. Invece la carne coltivata in laboratorio è ancora un'altra cosa diversa. Questa è vera carne, nel senso che sono proteine animali, però anche qui non possiamo chiamarla carne perché manca, eh, manca il vissuto dell'animale, manca l'irrorazione sanguigna, manca la complessità che dà alla vita. Quindi è un cibo sintetico mh, che non potrà mai uguagliare la carne vera perché. Eh, il cibo vero, la carne vera, è frutto di una, di una complessità. Eh, All'interno abbiamo tantissimi nutrienti che interagiscono tra loro, molti dei quali sono ancora sconosciuti a noi, ad esempio i clay coniugati dell'acido linoleico, le sostanze nutraceutiche, i composti antiossidanti, i peptidi bioattivi, sono solo di recente scoperta e chissà quante altre sostanze che ci sono che ancora non conosciamo e queste non possiamo sintetizzarle artificialmente, non potremmo mai riprodurre in modo artificiale la complessità della vita, di un prodotto che prima era vivo. Quindi Assunzio. nutrirci di questo porterà delle mancanze. Queste mancanze col tempo, ehm, col tempo ehm, avranno un impatto negativo sulla salute. Non ci sono ancora studi eh, su sul reale impatto eh, sulla salute, però possiamo già ipotizzare ehm, che ehm, avremo no uno svantaggio, una ripercussione negativa. E Dopo sono... Scusa, sì. perché è arrivata una domanda e la, la devo fare a lei, credo, perché credo abbia anche già risposto. Piero Rostagno ci domanda, è pensabile ottenere un profilo aminoacidico simile a quello della carne ricorrendo ad aminoacidi di sintesi? Mi pare, se, se ho colto bene, la, la, la, la, la allora... passant lei ha detto... Allora, eh, se li coltiviamo coltivandoli in laboratorio, io ottengo, eh, sono proteine animali vere e proprie, però c'è sempre qualcosa che manca. Io non, non potrò mai riprodurre davvero quella, la complessità che c'è nel prodotto vero che prima era vivo. Eh, e, e come ho detto appunto, ad esempio, mh, perdiamo tutte le componenti che ci sono anche nel grasso, le sostanze nutraceutiche, il coenzima Q10, che arrivano insieme alla carne. Se parliamo solamente di amminoacidi puliti, puri, sì, la carne sintetica eh, ci sono, però perdo tutto il resto, e questa mancanza eh, non, è, no, non va bene per la salute. Bene, allora, eh, io eh, tornerei, non vedo altre domande. Io tornerei, eh, grazie dottoressa Bramante, io tornerei eh, da Gilles Luneau perché eh, vedevo e prendeva appunti, quindi io immagino abbia qualcosa da dire. Inviterei anche la regia a far vedere la copertina del libro, se possibile. Prima di tornare da, da, da Gilles Luneau. Allora, Gilles Luneau eh, Abbiamo parlato parecchio, no, abbiamo anche visto, L'aveva l'avevi accennato all'inizio, ehm, all eh, che eh, gli ultimi sviluppi vedono una, una forte espansione del settore eh, o comunque del, della, del, dei finanziamenti per il settore, eh, anche se nel 2020, eh, almeno il Financial Times riportava questa notizia un paio di settimane fa, nel 2020, eh, soprattutto gli hamburger, eh, come dire, a base vegetale, eh, hanno, su hanno subito una flessione delle vendite nel mercato degli Stati Uniti, che è comunque considerato il mercato più maturo, eh, anche se parliamo di percentuali bassissime, ehm, di quote di mercato bassissime. Eh, che ne pensa Gilles Luneau? La, la, la, la tendenza si è già sgonfiata, oppure invece è un fenomeno temporaneo? Gilles Luneau. Écoutez, euh, je suis journaliste comme vous, je ne suis pas sorcier, devin, euh, ni analyste, économiste. Euh, simplement, à, à la lecture de, de l'article du Guardian, euh, moi, je voudrais souligner deux, trois petites choses. D'une part, il euh, y a eu une baisse, en effet, de moins 1,5% des ventes en septembre aux États-Unis, en septembre dernier. Euh, ça a provoqué une chute de 50% en bourse d'un certain nombre d'entreprises cotées en bourse il ne faut pas confondre les deux euh, et, la, et la deuxième chose c'est la situation de la pandémie c'est à dire que euh, le, moi je regarde, je n'ai pas les mêmes chiffres que le Guardian j'ai pris les, les statistiques 2020 euh, aux états unis on est sur la vente au détail euh, le, le, on est Sur, sur le, le secteur des viandes artificielles, hein. on est à plus 45 plus 1,4 milliard de dollars que l'année dernière. Donc, euh, même si cette année, il y a une petite chute, il faut prendre en compte la pandémie avec ce que ça veut dire de, de changement dans la restauration hors domicile, les cantines, les restaurants fermés, etc. Le télétravail… Euh, Les gens ne sont pas sortis pour aller acheter des plats cuisinés qui mangent en général le midi. Quoi. Donc Je pense que c'est ce qui explique aussi euh, ça. Moi, j'aimerais bien que ça s'écroule personnellement. <rire> ça serait une bonne nouvelle, mais j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Le, on, on a, euh, si vous voulez, euh, euh, en chiffres sur ce secteur-là, l'année dernière, 2,2 milliards d'investissements, 650 nouveaux produits. C'est énorme. C'est pour ça que je parle d'offensive économique et de tentative de substitution d'un marché par un autre. Euh, donc, je ne pense pas que les, les investisseurs sont, sont des gens sérieux. S'ils mettent de l'argent, c'est qu'ils espèrent en gagner au bout. Après, c'est le consommateur qui va faire le choix. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder ce phénomène avec notre vision, on va dire, de latin, de pays latin euh, l'Italie, la France, l'Espagne, où on a une culture gastronomique énorme et, et qui est en train de se perdre, je pense, avec la jeunesse urbaine. Mais bon, on a cette culture-là quand même en repère. Le, le marché visé par ces entreprises, c'est d'abord… Bon, il y a le marché américain, mais c'est surtout le marché chinois et le marché indien. Pas pour les mêmes raisons. Le marché indien, parce qu'ils ont une tradition plutôt végétarienne, et, et, le, et le, marché, le marché chinois, vu son, son expansion, l'expansion des classes moyennes, pour qui Manger de la viande est un marqueur, comme ça l'a été chez nous pendant les 30 Glorieuses. Donc, euh, voilà. Hein. Donc, moi, je prends ces, ces chiffres-là avec énormément de prudence. C'est une lecture sur une toute petite fenêtre, euh, mois de septembre 2021. Voilà. Par contre, je voudrais, je voudrais réagir à ce qui s'est dit. D'abord, je voudrais remercier euh, euh, tous, les, tous les intervenants pour euh, et la qualité de leur, leur, leur, leur intervention. Et, et l'attention qu'ils ont prise à mon travail. Vraiment, euh, grand, grand merci de, de m'avoir lu avec autant d'attention. Euh, je crois que M. Di Castro est parti, mais le, euh, je relève, vous lui transmettrez bon, Je relève l'invitation, d'accord, je suis parfaitement d'accord, pour partager ce que j'ai enquêté et ce que je continue à veiller avec les députés euh, européens, parce que je pense que c'est extrêmement important. Euh, L'autre chose que je voulais dire, parce que ça n'a pas été abordé et. et et pour moi c'est quelque chose qui lie tout ça, c'est la rupture anthropologique qu'une évolution comme ça introduit. Si, ce de, si, si ça reste un marché de niche, pourquoi pas, euh, voilà. Mais dès l'instant qu'on a euh, une invasion on va dire, du marché de la viande euh, traditionnelle avec ce type de produit, euh, je pense qu'on risque une rupture anthropologique. Je veux dire par là que… que Les cultures humaines, toutes, depuis, depuis le néolithique, depuis la fondation de l'agriculture, toutes les sociétés humaines se sont bâties euh, euh, avec l'agriculture et l'élevage. Ce n'est pas seulement pour se nourrir. Déjà, c'est un acte sacré, je trouve, de se nourrir. Mais, mais euh, le, le, ça veut dire qu'on y, y, y prend de l'attention, on ne met pas n'importe quoi dans son corps trois fois par jour. Euh, le, mais je veux dire que toutes nos cultures se sont, se sont basées là-dessus. Ça a fait… Euh, Des modes alimentaires, on en parlait de gastronomie, mais des interdits religieux, enfin, ça a construit toutes les civilisations. Et surtout, surtout, ça permet trois fois par jour, en principe, si on a été bien éduqué, de se rappeler que nous mangeons grâce à la planète, à ce qu'elle nous donne. Et ce lien à la nature, qui est un lien donc, anthropologique, qui serait brisé si on n'avait plus qu'à se nourrir avec les usines. C'est vraiment quelque chose d'important. Euh, Parce qu'on ne construit pas la même identité, je pense aux jeunes qu'on élève, ou moi je suis à l'âge des petits-enfants, euh, euh, en leur disant que bah voilà, euh, tu, tu manges grâce au travail des paysans, grâce à ce que donne aussi la nature quand on sait la soigner. On ne construit pas la même identité si on lui dit tu manges grâce à l'usine d'à côté ou au laboratoire d'à côté. Et je, et je veux dire, pas, je ne dis pas ça par goût polémique, je pense que vraiment, il faut en parler avec les, avec les psychiatres, c est, c est, on ne construit pas du tout la même identité. Et derrière, il y a aussi ce qu'il rejoint, si vous voulez, c'est un rapport au temps. C'est-à-dire qu'on apprend dès notre naissance, dès qu'on est en âge d'avoir un regard intelligible sur le monde, qu'il faut être patient, il faut attendre qu'une plante pousse, il faut attendre qu'un animal grandisse avant de pouvoir la consommer. C'est ce qui fait qu'on ne mange pas pareil suivant les saisons, suivant les hémisphères, etc. Et ce rapport au temps, il est annihilé, on mangerait n'importe quoi, enfin, ou tout ce qu'on veut, on va dire, euh, au bout du clic. C'est l'annihilation du désir. Vous voyez ce que je veux dire Le, Donc tout ça dans la construction de l'identité. Et puis enfin, pour rester toujours sur cette rupture anthropologique, je veux dire, ce qu'on mange, quand on parle de viande, c'est aussi des animaux morts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évacuer la mort dans nos sociétés. C'est ce qui fonde les repères de la vie, qu'elle qu a un début et une fin et je veux dire que tous ces, ces initiateurs végans et transhumanistes, ils ont la trouille de la mort, ils voudraient la repousser à l'infini euh, moi je veux mourir en bonne santé le plus loin possible, mais je veux dire je ne veux pas prolonger ma mort et je pense que eh, c'est extrêmement important euh, dans l'éducation euh, de savoir qu'il y a un début à une fin et c'est aussi pour ça que ça donne des responsabilités pour faire des belles vies hein, je veux dire. donc euh, vraiment risque de rupture anthropologique, voilà et puis dans les, les deux autres risques si vous voulez C'est un risque de souveraineté parce que, et de sécurité alimentaire. Voilà. Souveraineté, c'est-à-dire que si on dépend comme ça d'un groupe de multinationales pour nous nourrir tous les jours, c'est quand même gravissime. Euh, et sécurité, on le voit avec la pandémie, on a risqué des ruptures graves d'approvisionnement avec euh, la déter déterritorialisation des productions. Ça sera encore pire euh, avec ce type de produits. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est en fait ce qui m'a, euh, si vous voulez, Euh, euh, le plus mobilisé dans cette enquête au départ au départ je suis comme tous les journalistes j'ai été je, je travaille régulièrement pour un trimestriel en france qui s'appelle oui demain euh, le je, je, quand j'ai réalisé ils avaient attaqué des boucheries l214 et enfin, pas, euh, enfin des animalistes c'était pas l214 et je me penche sur euh, sur eux et je découvre qu'ils ont 70 salariés et là je me suis dit une una piccola associazione che ha 70 salariati, d'où vient l'argent? E enquête a commencé comme ça, en fait. E je découvre, finalmente, euh, se vous voulez, e ce rischio di rupture anthropologique. Grazie Gilles Lunou. Uh, sono, sono arrivate poi, siamo, siamo, siamo quasi arrivati alla fine, ma sono arrivate moltissime domande. Uh, io mh, Alcune molto tecniche, devo dire. Uh, uh, io, io per chiudere eh, farei, ecco, perché Giulio ha posto proprio una questione centrale, no? Eh, perché è pericoloso in qualche modo spezzare il legame fra, fra, fra nutrizione e agricoltura, che non è soltanto produrre cibo, ma è anche paesaggio, tradizione, cultura. no? Vorrei sentire il professor Cantelli Forti e Susana Bramante su questo tema, poi diamo il risultato del sondaggio e eh, chiudiamo. Anzi, facciamo il contrario, prima Susanna Bramante e poi il professor Cantello. Perfetto. Va bene? Sì. Grazie. Sì, perché gli animali fanno parte di un equilibrio. Grazie agli animali ehm, noi abbiamo per esempio il letame che fertilizzano i terreni. Andando a togliere tutti gli animali ehm, dovremmo poi utilizzare la, la chimica, quindi fertilizzare i terreni con. Uh, Fitofarmaci. Si va a perdere un equilibrio perfetto che c'è ora, oppure per esempio eh, dall'allevamento si riesce a produrre il biogas, l'allevamento è un perfetto esempio di economia circolare dove tutto viene eh, riutilizzato e non abbiamo sprechi. Quindi andando a eliminare l'allevamento si perde questo equilibrio e, e bisogna far capire che l'allevamento non è il problema al cambiamento climatico, ma può essere la soluzione, se ben gestito, se è sostenibile, però servono finanziamenti. Quindi è un peccato che tante risorse economiche vengano investite per produrre cibo sintetico che ci farà sicuramente male perché è come mangiare pillole invece gli investimenti dovrebbero andare agli agricoltori per rendere più sostenibili gli allevamenti e questo si può fare perché laddove i soldi arrivano tanti agricoltori hanno ridotto le emissioni di carbonio, le emissioni di metano, il consumo di risorse, ha aumentato l'efficienza. Grazie, grazie Susanna Bramante. Eh, Giorgio Cantelli Forti, eh, il legame fra nutrizione e agricoltura perché è importante e, e, e poi andiamo in chiusura. Beh, eh, non solo è importante, è un equilibrio, dato che eh, Susanna ha parlato di equilibrio, un equilibrio che si è raggiunto nel tempo e nei secoli. Devo dire che la cosa fondamentale, da dove c'è l'agricoltura, abbiamo un equilibrio dell'ambiente, abbiamo, come accennava, eh, una fertilità dei luoghi e dei terreni. Uno dei, dei problemi che si sta aprendo, che viene paventato anche dal WF, senza però dare risoluzioni o soluzioni, è quello di avere 9 miliardi e mezzo di bocche da sfamare nel 2050. Ora, io temo molto le statistiche, temo molto le estrapolazioni. Quel che è certo è che, e qui parlo come Accademia Nazionale di Agricoltura, quindi con i miei colleghi agronomi e scienziati del terreno, del suolo, inteso come eh, area fertile, come laboratorio di studio. A un certo punto la sostenibilità è uno dei termini che oggi vengono usati. Eh, resilienza, sostenibilità, vengono sparati senza avere un, una corretta idea di cosa significa. La sostenibilità, da un punto di vista agronomico, è fondamentale per mantenere Spazi e luoghi, vediamo che laddove l'uomo abbandona la collina, la montagna, nasce il bosco selvaggio e questo non fissa certamente la CO2. La CO2 viene, stiamo facendo degli studi proprio con l'Accademia, attraverso un gruppo europeo, con i tree talkers, e stiamo vedendo nel castagno, ma anche nel frutteto ciliegio, che arriviamo fino a 16 volte in più rispetto a un bosco abbandonato. Allora il discorso del carbonio, la fissazione del carbonio lo fanno i vegetali. I vegetali hanno bisogno dell'animale. L'animale e il vegetale sono qualcosa di sinergico proprio per tutto quello che riguarda non solo il letame, ma anche perché le colture, al mais o altro, che vengono fatte per alimentare gli animali, sono colture che hanno un aumento della fissazione del carbonico superiore a quella che è una pari superficie della foresta tropicale. Allora, noi raccontiamo delle storie, cioè qui noi stiamo facendo vedere e, e le persone, quindi questo secondo me non è solo disonesto, ma diventa un atto criminale verso l'umanità, perché facciamo credere alle persone, facciamo questi movimenti per nascondere, come dice Silvio No, degli interessi specifici di grossi gruppi che sono guidati da grossi uomini d'affari. Quindi io credo che il compito di tutti, scienziati, eh, ricercatori, ma anche di noi come accademi che siamo... Enti, senza scopo di lucro, quindi di volontariato, dobbiamo trasferire le conoscenze, dobbiamo cercare di fare in ogni modo una comunicazione corretta e soprattutto avere non degli adepti, ma belli, o di fideisti. Noi abbiamo bisogno di persone che capiscono e che ci seguono e ci sostengono. Cioè noi vogliamo l'onestà e la lealtà, cosa che in quel mondo non la bene. Partecipazione in una parola, no, professor Cantone? Partecipazione. Partecipazione consapevole. Grazie Perché per tutto, questo. Non devi difendere te stesso, capisci? Cioè, il problema è che, è che causa i propri mali anche se stesso, no? E questa è la classica situazione. Ecco, noi invece dobbiamo cercare di far capire alle persone di essere felici, di essere contente e di avere soprattutto una salute del loro corpo e della loro mente. Se la salute del corpo c'è meglio ancora quella della mente noi possiamo avere una popolazione tranquilla altrimenti succede la distorsione che vediamo grazie professor Cantelli Forti eh, allora siamo in chiusura a me non resta che ricordare che c'è stato un sondaggio eh, io mi scuso comunque con tutte le domande che sono arrivate negli ultimi minuti praticamente sondaggio la carne artificiale è davvero il futuro dell'alimentazione questo è stato lanciato all'inizio adesso alla fine del nostro incontro sì 8% no 72%, non so 20%. Questo è il risultato eh, del sondaggio cui hanno partecipato i nostri eh, le persone che, che, che ci hanno seguito. Allora, a me non resta che eh, ringraziare per essere stati con noi. Ehm, Paolo De Castro, eh, Europarlamentare, e Ettore Brandini, presidente di Coldiretti, diretti, che ci hanno dovuto lasciare. Uh, Susanna Bramante, agronomo PhD in produzione animali, consulente della nutrizione e divulgatrice scientifica, il professor Giorgio Cantelli Forti, uh, presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura e naturalmente Gilles Luneau, che è l'autore di Carne Artificiale, no grazie, la prima grande inchiesta sulle lobby del cibo in provetta, edito da Castelvecchi, uh, uh, vedremo la copertina a breve. Eh, grazie a tutti per aver dato il vostro contributo a questo dibattito e ci vediamo la prossima volta direi. Arrivederci a tutti.